Siamo l'Avvocato Pasquale Giorgio, ringrazio per essere qui con noi oggi pomeriggio, eh, rimaniamo un po' sul filone che, aveva, che ha introdotto Mirella, no? delle fake news, quindi eh, guardiamo tutto ciò che è disinformazione e un eccesso, no? infodemia, eh, che è avvenuta soprattutto nell'ultimo periodo, per causa lockdown, quindi tante informazioni, eh, con uno sguardo appunto più da un punto di vista giuridico che Pasquale sicuramente ci potrà offrire grazie Pasquale a te la parola ciao a tutti eh, io vi ringrazio per, per questo invito eh, anche perché ne sono eh, con piacere diciamo mi, eh, vengo ricatapultato eh, un po' di anni fa eh, quando avevamo avuto un'esperienza di, di web radio con, con dei colleghi e quindi saluto davvero questa iniziativa con particolare favore e ehm, davvero mh, bisogna fare gli auguri di buon compleanno a, alla radio a questo straordinario e insostituibile strumento di, di diffusione di cultura, informazioni e musica. E come diceva Vincenzo io sono un avvocato, eh, mi occupo qui a Bologna prevalentemente di diritto penale e Bologna è una città eh, in premessa a quello che poi andremo ad affrontare che sicuramente è legata a doppio filo con lo strumento, con lo strumento della radio, eh, penso a, a Guglielmo Marconi che è proprio ieri c'è stata un'intervista sugli organi di stampa eh, della figlia Elettra Marconi nel, nell'anniversario eh, di quando Guglielmo Marconi mise il Papa in eh, comunicazione con tutto il resto del mondo, col, con il suo periodo e penso anche a, a Radio Alice, eh, la canzone che... Abbiamo appena ascoltato e eh, eh, fa proprio riferimento a quel periodo storico dell'esplosione delle, delle radio libere. Sicuramente Radio Alice qui in Via del Pratello a Bologna è, è stata un, un grande esperimento eh, ben riuscito peraltro di, eh, di una radio diversa eh, con eh, diciamo una libertà di, di espressione dei, dei contenuti, proprio quello che, che la radio dovrebbe, dovrebbe fare. La radio, come tutti anche gli altri social media. Ritornando un po' nell'ambito di quello che è l'oggetto della nostra chiacchierata, ehm, mi ricollego a quello un po' che è stato l'intervento di chi mi ha, eh, mi ha preceduto e, e proverò ad indicare quali sono diciamo, i risvolti ehm, giuridici eh, correlati al, al problema delle bufale, delle fake news e della proliferazione quindi di notizie false eh, con tutto quello che può, ehm, che può comportare. Bene, evidentemente il, la proliferazione di notizie false pone con sé un, un generale problema di, di informazione. Eh, qualche anno fa, non più di qualche anno fa eh, il noto eh, scrittore e filosofo Umberto Eco eh, proprio nel momento in cui riceveva la laurea honoris causa in comunicazione e cultura dei media eh, tuonava in questi termini i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli eh, prima questi parlavano solo al bar, dopo un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività eh, adesso invece siamo all'invasione degli imbecilli eh, diciamo questo per introdurre quale può essere la portata del problema a livello mh, generale di informazione. Eh, vi è poi un, un aspetto correlato di cui prima, mh, cui prima si è fatto anche cenno, eh, che è proprio la capacità della proliferazione di fake news anche di incidere sulla genuinità del dibattito politico, eh, si è fatto riferimento anche gli accadimenti di, di, di Capitol Hill, eh, a quello che succede altrove, ma, ma diciamo che in tutto il mondo accade che eh, le reti social eh, ormai vengono abitualmente utilizzate per fini elettorali, eh, non bisogna andare così lontano se pensiamo a quello che è comunemente conosciuto come la, la bestia, che sono stati la stessa dirigenza, leghista, non ha eh, fatto, eh, diciamo, non ha eh, non, non nasconde diciamo l'esistenza di questo software che ehm, viene utilizzato per eh, modificare la strategia politica attraverso la, la propaganda addirittura e, diciamo che poi il fenomeno ha assunto una connotazione planetaria proprio con scoppio della pandemia eh, insomma siamo, siamo giunti in un, in un momento di, di fibrillazione eh, in un momento in cui la gente era spaventata, a ciò si è aggiunto un, un disagio che veniva dall'arrivo ehm, da, dall da più parti di, di notizie ehm, di cui non, non era possibile accertare la, la, la veridicità e l'attendibilità e che ha creato confusione, incertezza e paura. L'OMS ha dato un nome a questo fenomeno, l'ha chiamato infodemia, eh, l'infodemia non è altro che la circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento. Proprio per la difficoltà di individuare fonti affidabili. Eh, infodemia è un neologismo: è un neologismo dei, dei, dei nostri giorni, e quindi la portata del, del problema è questa su vari ambiti. Bene, quali sono le disposizioni normative che possono in qualche modo regolare questo fenomeno? O, o comunque le disposizioni normative a cui l'interprete deve far riferimento e utilizzarle come parametri per orientarsi quando ha a che fare con fenomeni eh, come questi. Mh, bisogna partire da un, un principio mh, fondamentale che è quello che il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero eh, trova ovviamente, come giusto che sia, un riconoscimento amplissimo. Eh, la dichiarazione universale dei diritti umani stabilisce che ogni diritto, eh, ogni individuo scusate, ha diritto mh, alla libertà di opinione e di espressione incluso anche quello di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Ovviamente capiamo bene che si tratta di un riconoscimento uh, amplissimo in tutte le sue accezioni. Lo stesso avviene nella eh, nostra normativa eh, nazionale, che in perfetta coerenza e continuità ehm, dà un rango eh, costituzionale al diritto di libero esercizio eh, del, eh, dell'esercizio del del, della manifestazione del pensiero e anche del diritto di stampa. Quindi sono diritti che hanno copertura costituzionale e quindi ehm, si fa fatica ad andare a limitare questi diritti eh, o meglio questi diritti potrebbero essere limitati solo nel, nella misura in cui eh, la limitazione è giustificata dalla tutela di un interesse o diritto di pari rango questo, con questo cosa voglio dire? Che eh, le uniche limitazioni che ritroviamo all'interno della normativa eh, nazionale sono quelle che sono giustificate da un contemperamento di interessi che giustifica la limitazione di un diritto che ha copertura costituzionale. Tra queste penso alla diffamazione e quindi ovviamente nel momento in cui si deve tutelare la reputazione che, che con l'onore è anch'esso un diritto costituzionalmente tutelato, si può porre una limitazione alla eh, libertà di espressione del pensiero e delle idee. La eh, Stessa cosa riguarda eh, per ciò che attiene le, le frasi discriminatorie, a eh, sfondo razziale, etnico o religioso, c'è una normativa specifica che è la legge Mancino, c'è però la più calzante diciamo fattispecie penale che è correlata al fenomeno è sicuramente l'articolo 656 del codice penale che è rubricato pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate, o tendenziose. Ehm, quindi la legge punisce chi diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, ma attenzione, eh, soltanto quando queste siano atte a turbare l'ordine pubblico. Quindi diciamo che il, il turbamento dell'ordine pubblico diventa un elemento qualificante del fatto e ne determina la lesività. quindi non basta che la notizia sia falsa ma deve essere eh, falsa o tendenziosa e anche in grado di turbare l'ordine pubblico, ovvio che tutto il ragionamento circa la configurabilità del reato ruota attorno al concetto di ordine pubblico e mh, ora non voglio stare ad annoiarvi ma il concetto di ordine pubblico è stato interpretato in maniera molto restrittiva, andando quindi a concludere rispetto a quelle che possono essere le limitazioni all'esercizio del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, ehm, sicuramente possono essere eh, vietate, quindi si può limitare il problema soltanto laddove queste frasi siano diffamatorie, eh, siano denigratorie, o altrimenti, quando sono talmente gravi da poter ingenerare un pericolo per l'ordine pubblico. E questa norma è davvero di difficile, difficile applicazione. E... Quindi, Pasquale, scusa, interrompo. Prego. Punto chiarissimo, è sicuramente interessante. Eh, diciamo che a meno da quello che ho capito da Profano è che magari la legge in questo caso è stato su un livello molto alto, forse troppo, no? perché poi tieni conto che con Enrico e con Marco no? noi abbiamo a che fare anche con scuole, con docenti, quindi con come dire, ut utilizzatori dello strumento digitale eh, che fondamentalmente lo utilizzano ovviamente nel loro piccolo, no? nella loro socialità di ogni giorno. E, ovviamente noi notiamo che lì no, risiede anche un problema, perché ovviamente prima si citavano no, fake news o comunque casi eclatanti, no? Comunque eh, tu stesso parlavi dell'influenza che i social hanno anche a livello politico, però è normale che poi c'è tutto un eh, sottostrato, comunque la base, ecco, la base della società che comunica ogni giorno sui vari social eh, tramite chat e ne fa un uso improprio no? o quantomeno eh, quello che è sempre no, più evidente è che molte volte non si comprende che ciò che scrivo online lo scrivo intanto è visibile a un gran numero di persone e soprattutto non fa grossa differenza rispetto a dire quella stessa cosa o fare quello stesso momento dal vivo nella realtà dei fatti questo magari viene come dire... Poco percepito ancora oggi da molte persone che i famosi, senza citare i milioni di sera, certo. ma eh, questo un po cosa succedeva anche. Nella diciamo ogni giorno cosa incontrare anche tu da questo punto di vista, no? Ma sì, indubbiamente è, è così: è, è un problema che ha una, una grandissima portata in termini eh, legali. Ehm, se l'azione viene compiuta con l'utilizzo dei mass media, eh, l'azione diffamatoria ad esempio, costituisce eh, questa un'ipotesi aggravata e punita con pene più gravi proprio per la capacità eh, di diffusione. Diciamo del, mezzo, del mezzo utilizzato. E, ovviamente però c'è necessità che ci sia un cambio di rotta, soprattutto in termini anche di educazione all'utilizzo degli strumenti eh, digitali sicuramente. Per quanto riguarda poi quello che si potrebbe fare, eh, eh, insomma sicuramente bisognerebbe indirizzare le persone verso fonti attendibili, questo potrebbe essere una prima, un primo impegno eh, di strategia politica, eh, contrastare la Informazione a tutti i livelli è assolutamente eh, auspicabile, e, però, quello che volevo mettere in evidenza è come gli strumenti legali di contrasto a un fenomeno del genere sono, eh, sono spuntati, ma sono spuntati anche per, per offrire una, la garanzia a un, a un diritto che necessariamente che necessita di una tutela così ampia. Quindi affrontare il problema è sicuramente molto difficile. Necessita un intervento. Evento. ecco a mio parere ad esempio ehm dove si potrebbe andare ad intervenire magari prevedendo anche delle sanzioni eh, più pesanti e nel momento in cui non si va a tutelare la libera espressione di pensiero di un soggetto realmente esistente, sappiamo bene che mh, la maggior parte delle fake news viene a volte da profili fittizi, da profili fake e quindi lì eh, magari ci potrebbe essere un intervento più eh, incisivo, ritengo poi che quando eh, la proliferazione avvenga in un di, di, di fake news e di bufale, avvenga in un momento e riferimento a a delle situazioni come quella che c'è stata con il Covid, lì forse un problema effettivo per, eh, per la garanzia dell'ordine pubblico c'è e quindi forse lì potrebbe recuperare eh, efficacia già la normativa esistente che altrimenti sarebbe di difficile applicazione. Da parte mia eh, per concludere eh, eh, il consiglio che posso dare a tutti è quello di diversificare ovviamente le fonti di approvvigionamento e qui ovviamente mi sto rivolgendo soprattutto ai più giovani, agli eh, stessi nativi digitali perché noi non lo siamo, e, mh, diversificare le fonti e sempre cercate di, a, di formarvi assolutamente un, un pensiero critico, e magari ascoltate un po' più di radio così oggi restiamo in tema io eh, spero di non avervi annoiato, eh, vi ringrazio per, per l'attenzione e spero almeno di avervi in qualche modo incuriosito o di aver sciolto qualche qualche dubbio eh, sul tema, grazie ancora per l'invito. Grazie, grazie a te Pasquale, sei stato chiarissimo, chiarissimo e molto interessante, ti volevo chiedere una cosa che è più sì. una curiosità diciamo. E nel caso in cui invece tu giustamente hai parlato e hai accennato al fatto che spesso le fake news sono frutto di automatismi, bot o comunque profili tra virgolette non autorevoli, oh. ti volevo chiedere è più una curiosità se da un punto di vista normativo invece come, eh, cosa succede quando invece è una fonte autorevole che lancia una fake news, no? E mi viene in mente un po' provocatoriamente quando tutti, un po', tutti i giornali del mondo rilanciarono no, la notizia banalmente dell'arme di istruzione di massa di Saddam Hussein oppure quando proprio alcune fake news vengano riprese dalla rete a, m, dai giornali, quindi da quel da giornali regolarmente scritto all'albo dell'operatore della comunicazione eccetera, cioè se in quel caso la normativa era più stringente. Era ma guarda solamente in termini uh, di applicazione pratica i principi rimangono gli stessi, ovviamente la, uh, la capacità di lesiva che può avere un'informazione data da un organo di stampa uh, voglio dire che abbia una certa rilevanza um, ovviamente può essere in, interpretato, può agevolare l'applicazione degli strumenti che già ci sono che però sono gli stessi e, um, e poi volevo uh, ricollegarmi uh, approfitto di questa domanda per ricollegarmi ad una um, considerazione che era stata fatta nel precedente intervento proprio riguardo i fatti di, di Capitol Hill. Bene, lì um, è successo che è stato sospeso l'account di, di Trump, eh, notizia dell'altro giorno che la sospensione è definitiva. E, m, ora io non voglio entrare nel merito della eh, se è una decisione è giusta o meno, eh, ma il problema è un problema strutturale. Un problema strutturale perché mi chiedo chi se una società privata può sospendere, chiudere l'account a un soggetto con quella eh, rilevanza, eh, il problema che si pone è chi controllerà i controllori, chi si arroga il diritto di valutare quando un, eh, un tweet è eh, in qualche modo eh, pericoloso o comunque denigratorio, diventa un, un problema davvero di difficile, di difficile soluzione che però merita un intervento. È una riflessione. <ride> una riflessione molto molto sì, ampia. Sì. Mi sa che ci vorrà un po' di tempo per farla. Però sì, sì. grazie ancora.